Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata a peperoni e zucchine, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio, un rotolo di pasta brisè, peperoni tagliati a pezzetti, zucchine tagliate a pezzetti, sale, pepe, uovo, ricotta, parmigiano grattugiato e prova tagliata a dadini. Diamo il via alla ricetta!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 Ed insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i peperoni le zucchine, il pepe, il sale ed azioniamo il bimbi per 10 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Le verdure sono pronte, togliere il liquido in eccesso e mettere da parte in una ciotola. Mettere nel boccale la ricotta, l'uovo, il sale e il pepe ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le verdure ed azionare il bimbi per 20 secondi antiorario velocità 1 il composto è pronto bucherellare il fondo della pasta a brisè con una forchetta Versare il composto di verdure. Nivellare bene. Spolverizzare con la provola ed il parmigiano. I bordi e cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta salata, peperoni e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.